In questo periodo mi si presenta l'esigenza di scrivere un articolo eh, in un periodo appunto durante il quale sarò spesso in mobilità tra ufficio, casa e altri luoghi, per cui anche spesso eh, su mezzi di trasporto. Eh, quindi la mia esigenza è come poter scrivere questo articolo e gestire i miei riferimenti bibliografici in mobilità e da diversi luoghi. Eh, ho deciso di utilizzare Mendeley per la gestione dei miei riferimenti bibliografici e voglio capire come posso usarlo per leggere ma non solo, anche evidenziare e annotare documenti in formato prevalentemente pdf in una sorta di sistema sia fisso che mobile composto dal mio tablet, eh, un ipad e dal mio computer. Tutto questo facendo in modo che sia quello che ho evidenziato che le note che ho inserito annotando i documenti ovunque io fossi e da qualsiasi dispositivo sia siano sincronizzate su tutti i dispositivi quindi sia sul mio tablet che sul mio computer. Sinteticamente ecco quello che voglio fare. Dal mio computer in locale leggo, annoto, evidenzio dei testi Sincronizzo l'applicazione sul mio computer, vado a sincronizzare l'applicazione di Mendeley che ho sul tablet e a quel punto leggo, annoto ed evidenzio un documento sincronizzato che ha le stesse caratteristiche di quello che ho modificato dal computer. Sono sul treno, ho il mio iPad, leggo, annoto, evidenzio un documento, sincronizzo l'applicazione sul mio tablet, sul mio iPad, quando ritorno in ufficio, apro il mio computer, accendo il mio computer, e apro l'applicazione di Mendeley sul computer la sincronizzo e a quel punto vado a leggere un documento che ha le stesse caratteristiche, le stesse annotazioni e le stesse frasi evidenziate rispetto a quello che ho fatto quando ero in mobilità Dopo aver aperto l'applicazione sul mio computer locale, applicazione che si chiama Mendeley Desktop, cerco un documento che, stavo, che sto leggendo, come letteratura di riferimento per il mio articolo, so che l'ho nel mio archivio, lo apro e a questo punto posso andare ad evidenziare ad evidenziare alcune parti che mi interessano mi interessa questa parte ad esempio vado avanti a leggere mi interessa questo riferimento a un testo che però non è ancora pubblicato a questo punto inserisco una nota ricordare di verificare quando il paper sarà pubblicato ad esempio chiudo la mia nota ecco le mie note le vedo sempre a lato del mio testo e poi le ritrovo nella scheda delle note posso aggiungere anche delle note generali sul documento e qui ho tutti i dettagli. A questo punto dopo aver apportato le modifiche sul mio computer, in questo caso in ufficio, faccio la sincronizzazione, si vede sotto che succede qualche cosa e il mio documento è stato sincronizzato. Ora chiudo il computer, parto e dal treno una volta che aprirò il mio iPad e la mia applicazione di Mendeley, vorrei ritrovarmi il documento nelle stesse condizioni, con le stesse note e con le stesse frasi evidenziate. Eccomi sul treno con il mio iPad. Apro la mia applicazione Mendeley. La sincronizzo, quindi vado a sincronizzare affinché tutto quanto ho nella mia applicazione sull'iPad sia sincronizzato con quello che era sul mio computer, che come ricorderemo ho sincronizzato prima di chiudere l'applicazione. ecco in fondo compare SYNC SUCCESS vado allora a cercare l'articolo che stavo leggendo a new methodology ecco qui ed ecco qui il mio documento con le note con la nota che ho inserito e con l'evidenziatura le che ho fatto. A mia volta sono sul treno, sto leggendo, voglio evidenziare alcune parti del testo, quindi evidenzio e mi insegno a rivedere, research questions. Ad esempio, done. ho fatto una nuova nota. Sincronizzo dal mio iPad. Una volta che la sincronizzazione è stata effettuata, io posso anche chiudere la mia applicazione e quindi poi tornarci in un secondo momento e ritrovo tutto quanto. Quando tornerò tuttavia al lavoro, mi ritroverò, dovrò sincronizzare e mi ritroverò all'interno del Mendeley Desktop le stesse note ed evidenziature che ho fatto in mobilità. Verifichiamo se è vero. qui l'evidenziatura e la nota che io ho inserito. Ecco allora che ho fatto quanto anticipavo prima, ho letto, annotato, evidenziato sul mio computer, ho sincronizzato l'applicazione dal mio computer, in mobilità ho sincronizzato l'applicazione sul mio tablet e ho potuto leggere e annotare ed evidenziare ma soprattutto vedere quello che avevo fatto sul mio computer. Dopo aver annotato ed evidenziato sul mio iPad, ho sincronizzato l'applicazione sull'iPad, sono rientrata al lavoro, ho sincronizzato l'applicazione sul mio computer e ho potuto leggere quello che avevo annotato ed evidenziato in mobilità e così via.